sono Candida nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare l'amidori. Eh, l'amidori è un diciamo, libretto da viaggio che ha origini giapponesi che ha come particolarità quella di essere eh, gestita dagli elastici sia come per la chiusura sia per bloccare i fogli interni elastici che eventualmente possono essere aggiunti per poter nel corso del tempo Aggiungere altri fogli ed ampliarla oggi farò vedere come realizzare questa copertina mentre per l'interno eh, faremo eh, un interno come questo con eh, la maglia carta di stamperia una carta fatta a mano bellissima sulla quale si può scrivere volendo si possono anche fare delle decorazioni adesso vi farò vedere e eh, la paper stone sempre di stamperia per realizzare la copertina Ehm, possiamo avere due versioni di interno vi farò vedere come eh, come tagliare cioè come tagliare, come cucire e come realizzare questo interno che è praticamente bianco ma voglio farvi vedere anche come volendo si potrebbe realizzare un interno e cioè sempre con la magna carta di stamperia ma vediamo, togliamolo dal, dalla Midori ma utilizzando dei tag degli stencil dei timbri come in questo caso vedete si può veramente personalizzarla con dei tag con del posto per mettere delle foto quindi si può creare qualcosa di molto più personale e carino quindi a voi la scelta di farla così molto elaborata oppure semplice così per poter semplicemente scrivere degli appunti. Detto questo non ci resta che vedere come realizzare la nostra agenda cominciamo dalla copertina questa è la stone paper che è praticamente una carta in fibra naturale molto resistente non si strappa ma può essere bucata, tagliata, cucita, fustellata e, e anche decorata con carte, stencil, colori, colori acrilici, con qualsiasi materiale si voglia. La particolarità è che può essere eh, lavata in lavatrice e eh, se si utilizza la mix media glue di stamperia per incollare e fissare le decorazioni eh, prima del lavaggio non si rischia di rovinarla allora nel mio caso specifico pensavo di fare in questo modo di utilizzare questa carta di riso stamperia per eh, l'esterno della mia midori mentre nella parte interna ho deciso di, eh, di dipingere direttamente la stone paper allora ho scelto questi due colori stamperia perché diciamo che richiamano un po' i colori della carta che userò per l'esterno quindi procediamo con dare il colore. Metto il colore direttamente sulla stone paper, così. Poi con un pennello più bagnato comincio a stenderlo in questo modo. una volta finita questa operazione aggiungo delle strisce sottilissime del colore più scuro così in questo modo vi faccio vedere come proprio delle striscioline in, in un po di punti così e poi bagnando molto il pennello con l'acqua vado vedete a creare delle sfumature in questo modo con l'acqua il colore si distribuisce in maniera più più regolare e mi permette di creare delle sfumature dove, dove, dove preferisco così se voglio dei punti più accentuati prendo ancora un po' di colore in questo modo mettiamo ancora un po' di colore in modo da rendere un po' più scuri certi punti, così. Ecco, vado ad asciugare. finito di, di dipingere con i due colori, voglio fare ancora una cosa, voglio spruzzare un po' di gocce, un po' di spruzzi di questi due colori di acqua color, che sono un, un, un viola iridescente e un tinta cuoio, sempre per richiamare i colori del, della carta che poi utilizzeremo sopra. Quindi semplicemente possiamo fare così, tipo, ecco, in questo modo, oppure bagnando anche un pennellino, così, vedete, così vengono più sottili i puntini di colore. Poi volendo, questi più spessi, li possiamo anche, ci si può un po' regolare su come, così un po' e poi facciamo anche un po' di marrone scuro così andiamo di nuovo ad asciugare ora voglio arricchire ulteriormente l'interno quindi cosa faccio faccio uno stencil ho scelto questo sempre di stamperia faccio uno stencil molto leggero che si, che si intraveda in alcuni punti quindi utilizzo un po del colore di base che avevo usato così tanto ormai con il viola che ho messo sopra è praticamente quasi scomparso sporco un pennello c'è cioè un, un tampone di questi lo scarico e poi vado a fare un po di motivo ma ripeto senza senza che sia proprio perfettamente delineato così vedete giusto che si intraveda è più bello in un po di punti così a caso direi che l'interno si può dichiarare terminato, possiamo passare a decorare l'altro lato della stone paper che poi sarà la copertina della mia agenda Midori. Per il frontale della mia copertina ho deciso di utilizzare questa carta di riso di stamperia. Quindi devo praticamente incollarla su tutta la superficie. Per fare questo utilizzo la mix media glue di stamperia, do una, così, una passata veloce sotto per far aderire ancora meglio la carta di riso, così appoggio la mia carta di riso in questo modo poi andrò a rifilare i bordi e passo la colla avendo la l'accortezza di distenderla dal centro verso l'esterno in modo da far fuoriuscire le eventuali bolle d'aria che si possono creare questo è importantissimo perché altrimenti non si riescono poi più a togliere le bolle d'aria e il lavoro non viene non viene fatto bene, quindi sempre dall'interno verso l'esterno, in questo modo, così. Abbondate con la colla, perché così la carta di riso rimane perfettamente incollata e non si scolla soprattutto, in questo modo. Se in qualche punto doveste aver notato qualche bolla, cosa fate per, per evitare di strappare la carta? Vi bagnate il dito con la colla e delicatamente lo fate scivolare sulla bolla in modo da eliminarla. Questa operazione mi raccomando farla con delicatezza, altrimenti rischiate di rompere la carta di riso che che è piuttosto delicata però vedete che facendo così senza problemi riuscite a togliere tutte le bolle e a non rovinare il lavoro in questo modo. Ora asciughiamo e rifiliamo i bordi della carta intorno alla stone paper nel frattempo che eh, la nostra copertina asciughi un attimino bene prima di continuare a a decorarla occupiamoci dell'interno allora per l'interno utilizziamo la magna carta di stamperia che è una carta naturale fatta a mano bellissima che si può scrivere decorare ha questo effetto un po' antico e molto bella dunque cosa dobbiamo fare? Dobbiamo utilizziamo tutti i fogli contenuti nella confezione che in questo caso sono 4 sono 4 fogli però dobbiamo ridurre le dimensioni perché una volta piegata deve, dobbiamo inserirla nella copertina dell'amidori però ehm, deve essere leggermente più piccola altrimenti rischiamo che, che fuoriesca dai bordi le dimensioni che devo avere ogni foglio di carta sono 28 x 19,5 quindi cosa facciamo? un foglio alla volta lo riduciamo della dimensione giusta allora questo foglio vedete che sono irregolari perché comunque hanno una finitura irregolare però noi cosa facciamo? segniamo il 28 che è la misura che ci interessa giusto in due punti così e così poi mettiamo la nostra riga e strappiamo la carta, così mi raccomando, strappatela perché altrimenti perde quell'irregolarità e non è più coerente con i restanti lati. Così, idem dall'altro lato che deve essere 19 e mezzo. In questo modo. Prepariamo tutti e quattro i fogli che ci serviranno per l'interno della nostra Midori. I nostri quattro fogli di magna carta sono pronti per essere preparati per creare l'interno della nostra agenda Midori. Adesso che la nostra carta di riso è asciutta, andiamo a rifilare i bordi della nostra copertina. In questo modo. la copertina voglio smussare gli angoli per renderla ancora più carina Per decorare il frontale della nostra copertina voglio utilizzare i big brush pens della fabrile castle questi qua Dunque, eh, avendo passato eh, sulla carta di riso eh, la mix media blu, eh, praticamente abbiamo eh, reso il nostro supporto ideale per utilizzare questi pennarelli. Perché? Perché eh, questa superficie che abbiamo adesso ci permette, di, vi faccio vedere, di utilizzare i pennarelli e di poterli sfumare direttamente con le dita. Quindi se io faccio un lavoro di questo tipo, vedete? Praticamente il, il, il pennarello scivola completamente sulla carta e quindi è un attimo creare delle sfumature bellissime così vedete senza nessuno sforzo un'altra particolarità di questi pennarelli importantissima è che una volta asciutti sono permanenti quindi in questo modo noi possiamo dare luce per esempio a questi fiori utilizzando del giallo che è un po' anche il colore di base che c'è, però guardate proprio la differenza con questo pennarello come, come diamo luce. E poi sfumandoli in questo modo non si vede proprio la differenza col disegno, quindi non sembra che, che la carta sia stata quasi ritoccata. Utilizziamo ancora un rosa qui, più chiaro, diverso. Per fare queste sfumature e poi una cosa che possiamo fare è accentuare le sfumature che sono già presenti sul nostro disegno quindi di questi spigoli così guardate in questo modo guardate che bello in questo modo Vedete che sembra proprio solo che, che ci sia più sfumatura, ma rimane molto naturale. Quindi lo facciamo anche qui, per esempio, così, in questo modo. Così andiamo a risaltare le pieghe della nostra carta. Qui lo facciamo più sottile perché così Esatto, in questo modo, anche qui. Questo lavoro si può anche fare con i distress marker, che sono altri pennarelli che io utilizzo molto. Ma la differenza qual è? Che mentre il distress marker non diventa permanente, questo una volta asciutto è permanente. E quindi in questo caso specifico lo preferisco. Finito di fare questo lavoro pensavo di riprendere lo stencil che ho utilizzato nell'interno della nostra copertina e di riportarlo anche sull'esterno. Quindi riprendiamo il nostro stencil e andiamo a, a anche, anche questo a riprodurlo poi là in maniera irregolare però a questo punto utilizzerei non più il colore che ho usato prima perché sarebbe troppo neutro per la nostra copertina, non si vedrebbe, ma utilizzerei il viola, che è uno dei colori che sono prevalenti, forse il colore scuro più prevalente. Quindi nello stesso modo mettiamo un po' di colore, prendiamo il nostro tampone, lo sporchiamo bene lo scarichiamo mi raccomando perché questo colore essendo scuro si vede molto di più e comunque nonostante abbiamo scaricato il tampone diamo proprio una passata leggera altrimenti rischiamo di coprire quello che c'è sotto vedete così potete anche guardarlo in modo da decidere dove premere di più e dove premere di meno vedete così in maniera irregolare in modo che certi punti rimangano più visibili e altri meno l'effetto è, è più bello in questo modo qua, così direi che così può bastare per eh, trasferire però questo disegno voglio utilizzare allora, la ivy body pasta di stamperia che è una pasta che rimane molto corposa ma non eh, di questo colore bianco. La voglio far diventare leggermente lilla, eh, viola come il, eh, lo stencil che ho fatto sulla mia copertina. Quindi, per fare questo, cosa faccio? Vado a mischiare un po' di pasta, così, con un po' di colore, magari in questo caso uso l'acqua color che è questo iridescente viola come, come il colore che ho utilizzato, l'acrilico che ho usato per, per fare gli stencil sotto. Quindi mettiamo un po' di colore, così, e, e mischiamo la pasta. Vedete che prende il colore del così. In questo modo... Non dovrò colorarla dopo, ma dopo l'applicazione sarà già del colore che interessa a me. Direi che col colore ci siamo. È venuto un, un rosa molto simile a quello del, del nostro fondo. E quindi andiamo a fare un paio di decorazioni. Facciamo una qui, su questo bordo, quindi mettiamo la nostra pasta così ecco e ne facciamo anche direi un magari solo un pezzettino più piccolo così sul posteriore della copertina in questo modo qua così Guardate che bello il colore, vedete che riprende perfettamente il colore di sfondo, quindi rimane, rimane poco invadente. Come... Facciamone ancora un pezzettino qui, così, ecco. direi che con questa operazione la nostra copertina si può considerare proprio finita. L'ultima cosa che resta da fare per terminare la copertina è passare il solito timbro della Distress su tutti i bordi per dare l'effetto un po' vintage, quindi passiamo il nostro timbro così, La nostra copertina è terminata. Adesso possiamo occuparci dell'interno eh, cucendo i fogli di magna carta. Allora per cucire i fogli dell'interno cosa facciamo? Intanto li pieghiamo così in modo da capire dove rimane la metà dei fogli, esatto. E a questo punto andiamo a segnare con una penna dove dobbiamo bucare io farei facciamo a due centimetri così a due e a sette dal bordo idem dall'altro lato a due centimetri e a sette centimetri dal bordo Adesso con un punteruolo andiamo a bucare i nostri fogli, in questo modo, così. Una volta fatti i buchi, con ago e filo andiamo a cucire. passaggi potete decidere voi come farli non, non sono dei passaggi obbligatori chiaramente però l'importante è che cuciate tutti i fogli tra di loro quindi facciamo questo lavoro qui volendo Ripassiamo una seconda volta, così, in questo modo, fermiamo esatto. il filo in questo modo qui, una, due volte, ok, e tagliamo, quindi questo sarà all'interno della nostra agenda Midori. Della copertina perfettamente asciutta voglio farvi notare una cosa, la Ivy Body Past di stamperia che ho utilizzato per fare gli stencil, non so se riesco a farvi vedere bene l'effetto, però eh, è, venuta, eh, è venuta bellissima in questa parte dove appunto c'è questo stencil che, è, stencil che è trasparente, lucido e di un colore leggermente rosato dal momento che avevo aggiunto alla pasta del colore acrilico viola. Adesso andiamo a fare i fori sulla nostra copertina per poter far passare gli elastici che terranno fermo l'interno dell'amidori. Allora, con il righello segniamo. Innanzitutto dividiamo perfettamente a metà la copertina Così, da, da evidenziare il, il centro, quindi chiudiamo la copertina così perfettamente a metà, segniamo in questo modo: ok, così abbiamo perfettamente il centro di dove dobbiamo forare. Segniamo a centimetro dal bordo e a un altro centimetro, quindi a due centimetri, uno e due, sia da una parte che dall'altra della copertina, così. Nello stesso tempo facciamo un foro perfettamente a metà facciamo un altro segno il segno del centro della nostra copertina andiamo a forare così fatto come prima cosa tagliamo un pezzo di elastico che ci servirà per chiudere la nostra midori in questo modo quindi fate un pezzo di elastico che vedete doppio più o meno di queste dimensioni qua facciamo passare l'elastico dal foro centrale tutti e due i lati tutti e due i bordi dal foro centrale così una volta fatti passare i due lati dell'elastico vedete andiamo a definire andiamo a fare un nodo per fermarlo definendo la lunghezza che vogliamo mantenere quindi considera considerate di lasciare l'elastico un pochino meno della copertina come come riferimento quindi tirate bene e andiamo a creare due nodi Leghiamo il nodo nella parte interna in modo che non esca più dal buco che abbiamo fatto e siamo andati a creare l'elastico che servirà per chiudere l'amidori. Adesso facciamo passare gli elastici all'interno, elastici che per, ci permetteranno di bloccare eh, i fogli per scrivere se vi aiutate con un, con un ago per far passare l'elastico fate più in fretta facciamo così cominciamo da uno dei fori poi faremo il ci regoliamo poi dopo sulla lunghezza dell'elastico lo facciamo passare all'esterno così in questo modo così ora rientriamo da questa parte così in questo modo e per ultimo lo facciamo di nuovo entrare qui nell'ultimo foro A questo punto abbiamo vedete dietro i due pezzettini di elastico cosa dobbiamo fare dobbiamo andare ad annodare il nostro elastico nell'interno possiamo farlo un pochino più piccolo così non lo sprechiamo e andiamo a legarlo in questo punto qua così facciamo un semplice nodo allora non tirate troppo in modo che l'elastico poi non, non tiri la copertina tanto poi ci saranno i fogli dentro che faranno diciamo da fermo così e facciamo un nodo li lasciamo un attimino più lunghi poi dopo alla fine valutiamo se vanno bene oppure no. Così abbiamo praticamente i nostri elastici per bloccare la nostra parte interna. Che inseriremo in questo modo. Praticamente così, semplicemente. Se abbiamo solo un interno se invece vogliamo aggiungere un altro interno perché ad un certo punto i nostri fogli sono pieni abbiamo a disposizione ancora un altro elastico per poter aggiungere un'altra parte di fogli che possono essere così uguali oppure potrebbero essere dei fogli più piccoli o come volete comunque questa è la particolarità dell'amidori, cioè il fatto che noi nel momento in cui abbiamo bisogno di aggiungere spazio alla nostra agenda, cosa facciamo? Prendiamo altri fogli, cuciamo altri fogli e andiamo ad aggiungere. In questo modo abbiamo il nostro, la nostra chiusura e la nostra amidori è completata. Come vi avevo detto all'inizio del video... Abbiamo, io per farvi vedere co, come, si può, come si può fare: abbiamo una parte di, di fogli che sono stati decorati con tab, con carte, con timbri, quant'altro, e una parte che sono stati lasciati bianchi per poter semplicemente scrivere. Questo, questa è una scelta, dipende un po' da quello che uno da quello che uno vuole fare, però, vi ho dato le due alternative. Così avete idea di quello che può venire fuori. Anche il video di oggi è terminato. Se avete delle domande o avete bisogno di chiarimenti, come dico sempre, potete scrivermi e io sarò felice di rispondere. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube lo Russo, così non perderete i miei prossimi lavori. Detto questo...